Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo, sono un insegnante di basso. Oggi andiamo a vedere in quattro parti questa strepitosa canzone Afterlife del Red Chili Pepper. Strepitosa la parte di basso, perché comunque eh, vedremo con quattro groove eh, davvero molto personali, molto belli, con tiro, eh, veramente... Devo dire che Free non, non si smentisce mai, infatti è un bassista secondo me fantastico e se ascolti tutto l'ultimo album ci sono, come al solito, delle chicche di basso pazzesche. Ma andiamo a vedere una per volta. Andiamo ad analizzare questo primo riff che poi è quello portante, diciamo che metà pezzo è fatto su questo riff ripetuto, sulle strofe principalmente. Allora noi partiamo dal Fa, dal Fa dobbiamo scendere Fa, Mi, Re e Do come note. Ok partiamo da questo Fa, tasto 3 della corda di Re e facciamo Fa, Mi, Re staccato e poi un altro Re. Sul Do ci cadiamo dopo, mettiamo ancora una ghost e poi il Do. Quindi, Dopo, allora ho fatto Do e Mi, poi abbiamo il Do diesis e Sol, attenzione che questi sono sedicesimi, quindi attenzione alla lettura ritmica, uh, deve suonare Ta ta ta ta ta ta ta ta. Poi dopo questo do diesis e sol possiamo prendere tutta mano ferma, quindi è un ottimo esercizio eh, ritmico è un ottimo esercizio anche per la mano. Eh, partiamo con il dito 2, 1, 4, 2. Poi il do diesis lo prendiamo con il 3 e il sol col 4. Quindi andiamo a utilizzare tutte e quattro le dita, un ottimo esercizio tecnico e se sei un po' spigliato con le dita riuscirai sicuramente a farlo altrimenti se inizi a giocare spostando diventerà poi molto più difficile quindi esercitati in questo modo attenzione all'ultimo fa andiamo a prenderlo in levare di sedicesimo quindi questo qua un ta deve arrivare prima del suono della cassa del 2 rallentiamo un pochettino la parte e andiamo a provare a suonarcelo quindi mettiamo con Moises, andiamo a 80 bpm, lo rimettiamo da capo proviamo a suonarlo insieme Allora, nella seconda battuta è tutto abbastanza uguale. Attenzione proprio a questo spostamento, mm. che il fa arriva a cavallo tra la prima battuta e la seconda quindi da questa idea di, di anticipo uh, il MI e il RE però qua sono esattamente come, come l'altro come la prima battuta quindi ritorna, ritorna a essere come prima le note sono le stesse, le GHOST le stesse attenzione anche all'ultima uh, GHOST che viene suonata a fine della seconda battuta che è quella che ti riporta a suonare il in imbattere quindi secondo me è molto importante ritmicamente proviamo ancora a suonarcelo una volta te lo rallento ancora un pochino proviamo Le pare battere le pare battere Secondo giro, questo bellissimo è fatto a bicordi. Eh, per semplificarlo pensiamolo così. Noi abbiamo bicordo di Fa maggiore, quindi andiamo a prendere le note Fa e La e poi ci metteremo come abbellimento la sua quinta, cioè il Do acuto. Qui il Fa è al tasto 15, tasto 14 e tasto 17. Dopo spostiamo questa impalcatura sul Do maggiore quindi andiamo a prendere Do e Mi e ci mettiamo il Sol come abbellimento poi Mi bemolle maggiore quindi prendiamo Mi bemolle Sol e Si bemolle e poi eh, il Si bemolle maggiore. Nel Si bemolle che è l'ultimo è quello che ti trovi a fine della battuta 2 quindi 8 e 7 la prima volta lo facciamo così la seconda volta invece quindi a battuta 4 facciamo questa discesa dopo aver preso il b cordo andiamo a fare questa discesa dal si bemolle eh, qua in partitura è segnato come come la diesis però si tratta comunque della, della stessa nota eh, quindi andiamo a prendere tasto 15 14 che è la naturale sol Fa e Re. Attenzione qua anche un pochettino alla lettura ritmica, anche se, se tu vai dietro alla parte non dovresti avere problemi perché il basso poi si sente molto bene, anche se io qua con Moises l'ho tolto, però lo suona a noi, se no se, si, ascolta, si ascolta molto bene ritmicamente. Eh, quello che faccio io nella seconda nella quarta battuta qua, faccio attenzione a mettere questo sol sul terzo quarto imbattere sul suono della cassa. Eh, mi fa un pochettino da, da aiuto ritmico per, per essere giusto nei, nei quattro quarti. Proviamo ad andarci a suonare un po' più lento, lo rallentiamo un pochettino e andiamo a suonarcelo insieme. primo e riparte quindi eh, attenzione anche a una cosa che non ti ho detto prima abbiamo quindi, io lo penso, fa Do, Mi bemolle e Si bemolle, tutti maggiori. Il secondo giro va a mangiarmi un accordo, cioè Fa, Do e poi va subito su Si bemolle per poter, per poter fare poi questa, questa discesa sul, sul terzo e quarto quarto della, della quarta battuta. parte eh, questo qua è il bridge secondo me è la parte più difficile tra tutte innanzitutto parte in levare quindi nella partitura che trovi qua questo in realtà è il battere ma prima andiamo a prendere gli ultimi mm, un quarto e mezzo diciamo l'ultimo quarto eh, per fare questa figurazione è quello che lancia un pochettino il tutto il la iniziale che trovi qua nelle varie del terzo quarto eh, in realtà io non lo vado a suonare e non mi sembra neanche di sentirlo suonare da, da, da fli, eh, quindi entrerei direttamente nelle varie di sedicesimo e sarà poi più facile a fine giro quando si ritorna sopra riprenderlo però se vedi questa figurazione qua c'è a ogni fine battuta Ta, ta, ta. poi la seconda parte ta, ta, ta terza parte la, sulla terzo è ritmicamente simile ma come note vedremo poi che va, va, va in giù anziché andare in su quindi ha delle note diverse e poi il quarto sarà il rilancio della, della prima parte quindi dopo questo ecco io come diteggiatura vado a usare 3 1 re sol re e poi entriamo sul Fa Sol. Qua andiamo a prendere il primo in Emeron Fa e Sol. Quindi attenzione alla lettura ritmica. Poi abbiamo di nuovo. Ecco, io questo La, quindi metto, vado a lasciare questo sol un pochettino più lungo oppure eh, una, una pausa Ta tu, ti, tu. la seconda parte ritmicamente uguale alla prima però ci andiamo a spostare il lancio è fatto uguale sempre re fa re però poi ci spostiamo con l'uno andiamo a prendere il sole la poi ritorniamo qua rifacciamo il lancio di prima re fa re Ritorniamo sul Fa Sol Qua, questo Fa Sol potresti prenderlo già o in slide Oppure dopo questo Sol qua ta ta ta. Dobbiamo spostarci con l'uno perché dopo andremo a prendere le note La, Sol, Fa Che ci servono Sol, Fa, Mi per scendere sul Mi quindi devi trovare un punto qua dentro per andare anziché fa sol 1 3 andare con l'uno poi sul sol perché ci servirà qua perché altrimenti poi coi sedicesimi qua sarà troppo difficile spostarsi al volo si può anche fare eh, per carità però è più difficile e più facile poi sbagliare quindi fai attenzione il mi eh, su cui cadiamo mi poi rilanciamo <musica> e poi riparte da capo suoniamoci anche questo un pochettino più lento insieme se ti va portiamo la velocità un po più giù e partiamo con questo frammento <musica> adesso hai sentito lo stacco finale che pecca questi levare di sedicesimo sarebbe poi a fine, a fine bridge però funziona più o meno così questo non è facile però mettitelo lento mettete una batteria lenta fai caso alla, al ritmo e vedrai che piano piano riesci a portarlo su parte, bellissimo, al finale sotto la solo di chitarra, Fli, anche qua trova un modo molto personale, unico, per, per accompagnare, quindi dove ognuno di noi avrebbe fatto una ritmica, lui va a fare dei bicordi discendenti eh, molto belli anche qua, io per individuarli, per riuscire a suonarli, li penso così, allora... Questo qua lo penso come un Fa maggiore, nel senso che vado a prendere il Fa nota al tasto 13 a corda Mi, sono sempre agli estremi delle corde, quindi su quattro corde, corda 4 e corda 1. Vado a prendere il Fa basso e l'A acuto, questo qua mi va a fare praticamente un bicordo di Fa maggiore, potrebbe essere, io li penso in questo modo. Fa la... Il secondo va a prendere un Re minore, quindi Re fa naturale. Vado al tasto 10, 10 e 10. Il terzo Do maggiore, Do e Mi. Quindi praticamente i maggiori vado a farli indice e annulare, spostati di un tasto, mentre i minori sono allo stesso tasto, sempre indice annulare, 10-10 nel Re minore, 8-9 nel Do maggiore, maggiore. Fosse stato Do minore, sarei sceso con questo e sarebbe andato qua. Quindi, eh, ricapitolandolo fino a qua, La maggiore, Re minore, Do maggiore, e mi manca un bel Sol minore sopra. Sol e Si bemolle, tutti al tasto 15. Dal Fa, adesso li chiamiamo... Per, per bicordi dal Fa al Re andiamo con uno slide come vedi anche scritto in partitura dal 13-14 andiamo al 10-10 e lo stacchiamo quindi questo di u Dopo che ci siamo arrivati, il primo, la prima nota staccata è questa, e poi arriverà questa. Molto importante, qua, per me almeno, è battere il tempo. va un po' a simularmi quello che è poi il, il rullante e quindi mi fa tenere bene i, i quattro quarti proviamo ad andarci a suonare insieme anche questo